Alessandra Ambrosio alla MFW, pizzo nero e trasparenze. La modella brasiliana continua a centrare nel segno con i suoi meravigliosi outfit. Stiamo parlando di Alessandra Ambrosio, che per la Milano Fashion Weeks poggia un look sexy dietro l'altro, catturando tutti i flash dei fotografi. Alessandra Ambrosio, look casual sopra e super sexy sotto La bellissima Alessandra Ambrosio è sbarcata qualche giorno fa a Milano per la settimana della moda e dal primo momento in cui ha messo piede nella capitale italiana più glamour non ha fatto altro che sfoggiare un outfit meraviglioso dietro laltro Ha iniziato per Alberta Ferretti con la nuova collezione della Rainbow Week, indossando un fantastico mercoledì color lilla, un look casual ma carico di charme, visto il successo tra tutte le sue colleghe VIP di questa linea di t-shirt e maglioni. Poi, ha indossato un abito super sexy alla cena di gala dell'Anfar, che l'ha ricoperta di una finissima glass argento con una scollatura da urlo. Che ha lasciato totalmente scoperta una parte del décolleté sapientemente sostenuto da intimo dello stesso colore dell'abito e uno spacco altissimo, che presenta bene in vista la gamba sinuosa e abbronzatissima della modella. E il terzo look? Ha unito il casual al mod del primo con la spiccata sensualità del secondo, dando vita a un mix-and-match style davvero molto in voga al momento. Di cosa stiamo parlando? Partiamo dall'inizio, cioè dal capo, Alessandra indossa un baschetto nero molto chic, che allude già alla Paris Fashion Week, in partenza nella capitale francese proprio oggi. Proseguiamo con il look scendendo a livello di spalle e décolleté, la brasiliana indossa una giacca in pelle nera piuttosto rock con punti luce dorati lungo tutte le cuciture e una tigre molto grintosa che trionfa gloriosa nella parte posteriore. Dopo un look casual ma con una certa dose di sprint, arriviamo alla parte più sensuale dello outfit di Alessandra, sotto la giacca, in pendante con un paio di stivali total black. Spunta un abito lungo fino ai piedi con una gonna di pizzo nero trasparente che lascia intravedere le gambe dell'Ambrosio in tutta la loro interezza. La mamma di Ania e Noah si gira verso l'obiettivo, con uno sguardo penetrante e profondo, mentre si avvia per le strade della Milano Fashion Vecmi in tutto il suo sexy charme super originale. Alessandra Ambrosio, vacanze finite, impegni a go, go Ora abbiamo capito perché Alessandra Ambrosio abbia fatto il pieno di momenti di relax quest'estate, da quando è tornata dalla Polinesia, in effetti, non si è mai fermata un attimo. La modella ha fatto il giro del mondo durante le ferie, concedendosi attimi di relax in USA, dove vive, in Brasile, Europa e Polinesia. Ma appena tornata la casa base gli impegni lavorativi sono fioccati come le neve del prossimo inverno. Per prima cosa, l'angelo di Victoria Secret ha posato per la nuova campagna della Maison di lingerie, poi ha presenziato sul palco degli MTV Ma 2017 in un look assolutamente sexy e, infine, ha sfilato per le settimane della moda dell'autunno. E ora, quale sarà il prossimo appuntamento dopo la MFW?.